Ciao, sono Marco, a spasso col fedele amico a quattro zampe in questo posto meraviglioso, guarda qui, <ride> ma se segui i miei video mi hai visto spesso in queste ambientazioni e voglio parlare con te durante questa passeggiata di un aspetto un po' particolare della tolleranza e della pazienza. Tutti noi sappiamo che sono queste due delle doti dell'animo umano, cosiddette virtù. Ci sono delle circostanze però in cui queste virtù ci tornano contro, o meglio, non ci giocano a favore. Cercherò di spiegarmi meglio. Esistono delle circostanze in cui a volte capitiamo, ci andiamo ad infilare che non sono esattamente proprio positive per noi, a volte ci danno fastidio, eppure ci dobbiamo stare nostro malgrado. Ora ci riusciamo a starci grazie alla nostra tolleranza e alla nostra pazienza. Il problema nasce dal fatto che l'essere umano è abitudinario e facciamo l'abitudine ad ogni cosa, sia alle cose positive sia alle cose negative. E purtroppo può succedere che se non impariamo a dire di no al più presto a determinate situazioni, quindi imparare ad uscire al più presto possibile da certe situazioni, Rischiamo di rimanerci intrappolati proprio per il fatto che siamo molto tolleranti. È un po' come dire che in gabbia, e quando dico gabbia intendo dire una situazione scomoda in cui non vorremmo essere, non una gabbia fisica, in gabbia ci si può stare per un po' ma bisogna imparare a non mettere i fiori alle finestre perché poi è capace che poi quel piccolo ambiente che inizialmente ci dava fastidio poi dopo un po' inizia a piacerci proprio per il fatto che abbiamo cominciato anche ad adornarlo un po' lo cominciamo a sentire un po' più familiare e alla fine ci stiamo dentro non mettere i fiori alle finestre impara a dire di no al più presto possibile e cerca di evolvere le situazioni al meglio perché possano tornarti a vantaggio sempre Spero di esserti stato utile con questa mia condivisione, io continuo la mia passeggiata insieme al primo fedele amico a quattro zampe che è laggiù ma noi dobbiamo andare da quest'altra parte, quindi non mi resta che salutarti con un abbraccio, ciao!